5 ottobre, giornata mondiale degli insegnanti. Gli insegnanti costituiscono un fondamento essenziale della forza a lungo termine di ogni società. Essi forniscono ai bambini, ai giovani e agli adulti, le conoscenze e le competenze necessarie per soddisfare le proprie potenzialità. Il loro impegno, infatti, è fondamentale per fornire un'educazione di qualità. Equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti con l'obiettivo di incrementare il livello di alfabetizzazione globale e ridurre l'abbandono scolastico precoce, contribuendo a migliorare la vita delle persone e a raggiungere lo sviluppo sostenibile. In questa giornata mondiale degli insegnanti uniamoci nella richiesta di permettere loro di insegnare in libertà affinché ogni bambino e ogni adulto siano a loro volta liberi di imparare a beneficio di un mondo migliore. Facciamo luce sulla giornata mondiale degli insegnanti.